Buongiorno e benvenuti agli amici del Centro Studi Machiavelli e questa nuova diretta di oggi eh, in cui parleremo degli Stati Uniti, perché negli Stati Uniti si sono tenute proprio all'inizio di questa settimana delle elezioni, una tornata di elezioni locali, ma che ha avuto ampia risonanza, molta importanza, perché alcuni di, di questi risultati, in primis eh, quello relativo all'elezione del governatore dello Stato della Virginia, hanno evidenziato come eh, l'amministrazione Biden e il Partito Democratico stiamo passando un momento di eh, importante difficoltà. Sul tema di queste elezioni che poi andremo anche a affrontare, segnalo eh, che si può trovare questo articolo nel, nel sito del Centro Studi Machiavelli, adesso eh, comparirà anche nel, eh, nei commenti il link. Il link a questo, così come il link al dossier di Stefano Graziosi, ricercatore del Centro Studi di Machiavelli, che è qui con noi, che saluto assieme agli altri due ospiti, eh, l'onorevole Guglielmo Picchi e il senatore Lucio Malan, grazie a tutti e tre per essere qui. E Dicevo, Stefano Graziosi è autore invece dell'ultimo dossier del Centro Studi di Machiavelli, che è stato pubblicato pochi giorni prima di, di queste elezioni, ma eh, appunto aveva già individuato quello che sarebbe stato eh, il risultato perché molto profeticamente si intitola eh, Biden in crisi, eh, le difficoltà dell'amministrazione USA, le conseguenze interne internazionali. Eh, io non indugerei oltre e chiederei subito a Stefano di darci un primo quadro riassuntivo di quello che ha scritto in, in questo report prima ancora di spostarci poi su, sull'argomento de, della ultimissima tornata elettorale. Prego Stefano. Grazie Daniele, permettimi un attimo di ringraziare sia l'onorevole Picchi che il senatore Malan per essere qui a presentare il mio report e anche ringraziare ovviamente il Centro Studi Machiavelli che mi ha dato e mi dà questa opportunità. Ma guarda, ehm, il mio report cerca di ehm, capire quali sono i nodi strutturali che caratterizzano eh, l'amministrazione di Joe Biden nodi che sono venuti subito al pettine già durante addirittura le primissime settimane di presidenza e che poi abbiamo visto esplodere con tutta una serie di crisi nazionali, penso all'immigrazione clandestina internazionali penso a Gaza ma penso soprattutto all'Afghanistan in questi mesi fino come ricordavi tu appunto alle eh, ultime alle ultime elezioni eh, governatoriali che sia la Virginia ma anche sostanzialmente il New Jersey avranno degli impatti e dei significati fortemente legati appunto alla sfera nazionale quindi al destino se vogliamo della stessa amministrazione Biden io cerco di eh, capire ehm, l'orientamento di questi nodi e risalgo essenzialmente alla candidatura stessa di Joe Biden alle ultime primarie democratiche, cioè nella prima fase, nella prima metà del 2019. La candidatura di Biden aveva sicuramente un punto di forza, lo sappiamo tutti, era la candidatura su cui eh, diciamo così mirava, puntava, scommetteva una parte consistente dell'establishment democratico, anche anche se in realtà non tutto l'establishment ma una parte consistente sì, ma questo era l'unico punto di forza che poi gli si è tramutato subito, se vogliamo, in un punto di debolezza. Perché? Perché almeno, almeno dal 2008 il Partito Democratico americano è sempre più spaccato al suo interno tra un fronte centrista di cui tutto sommato Biden storicamente era esponente, è un fronte di sinistra fronte di sinistra che tra l'altro non è neanche a sua volta compatto ma è eh, diviso al suo interno in varie correnti e correnticole ebbene le ultime primarie democratiche sono state le più affollate della storia americana ne scrivemo anche, ti ricordi, un report nel 2019 proprio per il centro Machiavelli, erano più di 20 candidati e però la stragrande maggioranza di questi candidati appartenevano chi più chi meno al mondo della sinistra quindi Biden si ritrovò subito assediato da tutta una serie di, eh, di candidati che ovviamente volevano picconare quella che poteva, sarebbe potuta essere la sua, la sua leadership e Biden ha sempre giocato sulla difensiva durante tutto il 2019 che era l'anno di preparazione alle primarie democratiche vere e proprie quelle che in gergo si chiamano le primarie invisibili quindi tutto l'anno precedente in cui ci sono dibattiti, finanziamenti eccetera e che cosa è successo? Che quando appunto la diciamo Biden si è confrontato, ha iniziato a confrontarsi con le urne con i primi appuntamenti elettorali, fu un disastro. Il caucus dell'Iowa andò malissimo. Le primarie del New Hampshire più o meno la stessa cosa. E iniziò come dire, eh, a scattare un allarme rosso, perché il timore da parte delle alte sfere del Partito Democratico è che continuando in, que in quel modo, tutto sommato, ci sarebbe stata una, una sorta di, eh, di, di, di, di gioco al massacro in cui nessuno sarebbe alla fine riuscito ad imporsi, perché c'erano tutta una serie di candidati che non erano esattamente come dire, forti o carismatici. E allora cosa è successo? È sceso in campo... Dietro le quinte l'ex presidente barack obama lo hanno riportato questo vari vari organi di stampa molto autorevoli cito nel report nella fattispecie un articolo di nbc news a cavallo tra fine, fine febbraio e inizio marzo 2020 barack obama inizia quindi a fare un po da grande regista di queste primarie spingendo i vari candidati che ancora erano in corsa ma che non avevano grosse chance ad abbandonare il campo e a sostenere, appunto, Biden. Ricordate, a inizio, a inizio scusatemi, marzo 2020 ci fu tutta una pletora di candidati che improvvisamente si ritirarono per dare subito l'endorsement a Biden. E questo è stato, diciamo, il primo, il primo passo per puntare su di lui. Perché Obama punta su Biden? Si è detto banalmente perché Biden era stato il suo vicepresidente, in realtà non è così e questo cerco di spiegarlo nel report attraverso una serie di prove. La prima prova sta nel fatto che a dicembre 2019, cioè prima che iniziassero le primarie vere e proprie, De Hill, altra autorevole testata, rivelò che Obama, dietro le quinte, si stesse muovendo a favore di Elizabeth Warren, su cui aveva puntato inizialmente la senatrice del Massachusetts, che poi ebbe anche lei un decorso sfortunato, diciamo, nelle primarie durante le primarie che si sarebbero poi tenute. E eh, in secondo luogo eh, c'è anche un altro fatto. Nell'agosto del 2020, quindi l'anno scorso, Politico.com riportò tutta una serie di dichiarazioni dello stesso Obama, che non mi risulta che sono poi state smentite, in base a cui, insomma, non è che pare che uscisse proprio una grande considerazione, una grande stima di Obama rispetto al suo vice vicepresidente. Quindi ipotizzo nel mio report che il, il fatto che in realtà Obama si sia, come dire, abbia fatto convogliare su Biden perché, vista la situazione di guerra civile nel Partito Democratico, Biden, anche per un'assenza, diciamocelo, è un dato di fatto, di carisma, di energia, Insomma, sarebbe stato magari il nome su cui le varie correnti avrebbero potuto trovare una sorta di tregua armata. Questa strategia funziona perché poi di fatto Biden conquista la nomination ma il problema a quel punto fu della seconda metà del, 2000, del 2020 è ottenere l'appoggio di quel mondo legato alla sinistra democratica che Biden oggettivamente non lo voleva perché il grosso la grossa incognita era che riaccadesse quello che era successo nel 2016, quando Donald Trump riuscì a vincere le presidenziali anche grazie al fatto che una manciata, poche migliaia di elettori di Bernie Sanders in Michigan, Ohio, Wisconsin, cioè di stati chiave, pur di non votare la Clinton, votarono per lui. Allora a quel punto diciamo c'è stato un tentativo da parte di Biden di accattivarsi alla sinistra e a quel punto Biden ha iniziato a fare una serie di promesse molto spostate appunto a sinistra soprattutto sull'immigrazione clandestina. Questo ha creato una sorta di. diciamo, alimentato una serie di speranze nella sinistra Dem, da Bernie Sanders, Silano Mara, Alexandrio, Casio Cortez, eccetera. Speranze che, però, poi alla prova dei fatti, quando Biden ha vinto di misura, è arrivata alla Casa Bianca, sono state quasi completamente disattese perché come spiego nel report sul tema appunto dell'immigrazione clandestina che è il tema principe secondo me da questo punto di vista perché tra l'altro avrà prevedibilmente una ripercussione forte sulle elezioni di metà mandato l'anno prossimo sull'immigrazione clandestina Biden non ha fatto quasi nulla di quello che aveva promesso alla sinistra democratica e anzi in alcuni casi in alcuni casi ha riconfermato se non addirittura inasprito alcune politiche di Donald Trump. Penso soprattutto al rimpatrio, al rimpatrio celere per i clandestini a causa del Covid, oppure quando andò in televisione a marzo a dire clandestini, statevene a casa. Kamala Harris lo ridisse a giugno queste cose ovviamente hanno diciamo così infervorato hanno, hanno irritato più che altro la, la sinistra d'Emma a partire appunto da Alexandria casio cortez che diciamo è la capofila e questo sta determinando delle fibrillazioni fortissime dentro il partito, l'abbiamo visto appunto dicevo prima con Gaza, quando c'è stata la crisi di Gaza a maggio hai avuto un partito democratico in cui il centro era con Israele e la sinistra di fatto era con Hamas e non sono mai riusciti a trovare una, un minimo di sintesi posto che fosse possibile con posizioni così, così diverse sull'Afghanistan più o meno è successa la stessa cosa adesso lo stiamo vedendo in questi giorni con la riforma infrastrutturale con il mega pacchetto che doveva essere a 3 mil, tra 3 trilioni e mezzo adesso ha dovuto Biden tagliarlo perché se no non glielo votava quasi nessuno insomma su tutti questi temi c'è una incomprensione di fondo Daniele di cui parlavamo tra l'altro ricordi già ad agosto 20 quando ci fu la, la, la convention nazionale del Partito Democratico in cui l'unico fattore coesivo era l'antitrampismo ora che Trump è uscito e quando, agosto 2020, quando fu anche pubblicato il fondamentale libro Trump contro tutti delle e edizioni sì, del Machiavelli, sì, ricordiamo assolutamente. Assolut e quindi concludo dicendo: E questo è il punto. Perché si è arrivati, tra l'altro, al risultato disastroso della Virginia, o a quello comunque per i democratici poco incommiabile del New Jersey? Dovevano vincere con otto punti di scarto, hanno vinto con 1,2, se, se non ricordo male. Perché c'è stata questa spaccatura. Il, la sinistra ha continuato a battere su temi che all'elettore medio non interessano o anche addirittura sono temi che l'elettore medio ha anche in antipatia, tipo tutto il tema dell'indottrinamento scolastico, della cosiddetta critical race theory che voglio introdurre, in alcuni casi hanno già introdotto nei curricula scolastici, la gente normale non ne importa nulla e infatti adesso, lo saprete meglio di me in questi ultimi giorni, in queste ultime ore è ricominciata la ridda del colpa tua e colpa mia dentro il Partito Democratico tra i centristi e la sinistra, la sinistra dice abbiamo perso perché siamo stati troppo poco radicali i centristi dicono no abbiamo perso perché ci avete portato su posizioni barricadere ideologiche rispetto a cui di fatto gli elettori non è che abbiano tutta questa, questa simpatia, quindi questo è un nodo strutturale da cui Biden io non ho la pala di vetro per carità, ma se o meno riuscirà ad uscire perché non ci sono le condizioni anche a livello parlamentare oggi ha una maggioranza risicatissima tra l'altro una maggioranza ripeto litigiosa quindi si trova davanti a dei muri sia sul fronte internazionale vedi l'afghanistan sia sul fronte interno vedi appunto infrastrutture migrazione e chi più ne ha più ne metta. Sicuramente il dibattito tra eh, centristi che accusano l'ala radicale e l'ala radicale che accusa centristi eh, sarà suonato familiare a qualcuno, a qualche osservatore anche della politica italiana. Ma adesso vorrei sentire l'opinione del, del senatore Lucio Malan che, eh, da sempre segue con molta attenzione gli Stati Uniti nella sua attività parlamentare, con, con le delegazioni, con l'associazione Amicizia. Quindi, eh, prego, senatore, lei come Sta, starà osservando questa parabola di Biden del Partito Democratico? Cosa ne pensa? E il senatore, deve attivare il microfono. allora purtroppo non lo posso fare io quindi eccomi qua eccomi qua. ecco <ride> qualche problema si era nascosto il allora eh, intanto grazie ringrazio l'onorevole pichi per l'invito e, e gli altri e daniele scalea stefano graziosi hanno eh, indubbiamente una, una situazione molto interessante anche perché a noi che abbiamo grande interesse, attenzione per gli Stati Uniti, interessa anche moltissimo l'Italia. Ci sono degli interessanti paralleli. Eh, parto dall'ultimo, eh, quando il dibattito all'interno del Partito Democratico in cui eh, si, si dà colpa della sconfitta per un verso, no, perché la, la linea del partito è troppo estrema e no invece perché la linea del partito è, non è stata abbastanza estrema è quello che viene imputato al centrodestra per queste elezioni amministrative che diciamo la verità non sono andate come avremmo voluto allora qualcuno ha detto è perché un centrodestra dove i partiti principali sono la Lega e Fratelli d'Italia non può vincere tant'è vero che i candidati di Forza Italia, Calabria e Trieste eh, hanno vinto e gli altri no. no ci sono le. viceversa altri dicono che è perché... Eh, il centro-destra non, ha, non è apparso ai cittadini sufficientemente unito su questioni che invece possono essere definite più radicali, ecco, no? estreme, francamente, no, non riesco a dirlo neanche <ride> neanche in privato, neanche per scherzo, perché non sono certamente estreme. E eh, abbiamo una situazione, una situazione inversa. Che tra l'altro, una cosa interessante è l'enorme evoluzione che c'è stata rispetto alle scorse elezioni, alle elezioni presidenziali in Virginia. Biden e Harris avevano vinto di 10 punti e il candidato repubblicano ha vinto di due abbondanti mi pare in New Jersey Biden e Harris avevano vinto di 14 punti e eh, il candidato democratico sembra stia vincendo con un margine però di, di due punti, insomma c'è stato un, un grosso cambiamento il che peraltro com, come dire, continua a suscitare qualche perplessità, ecco, diciamo così, nelle Modalità di, de, de, del voto e dello scrutinio di, di un anno fa, ma questo non si può dire. Siamo, siccome siamo un numero ristretto, posso, mi, mi azzardo a dirlo. Eh, stanno, stanno emergendo, come ha sottolineato Stefano Graziosi, sta emergendo le contraddizioni all'interno del Partito Democratico, che ha messo forse il candidato che ha usato come candidato alla presidenza, forse uno dei suoi senatori più ad, storicamente. Più che moderati, eh, sotto molti aspetti era a destra proprio, come, come peraltro, specialmente nel sud degli Stati Uniti, era tradizione del Partito Democratico. Il Partito Democratico era il partito per, che ancora resisteva sulla, eh, sulla separazione, sulla, sulla emarginazione dei neri e così via. E Biden era un po' erede, cioè solo in parte, di questa, di questa tradizione, però ha sposato una linea che sappiamo bene quale sia, che è più quella di Kamala Harris che quella, che quella sua, ma per fare per la presidenza, diciamo, questo, questo ed altro. Eh, insomma, Biden ha già dimostrato versatilità nel passato su molti fronti. Ora però si scontra con la realtà. Anche queste ideologie, la cancel culture, la walk culture, eh, basta vedere i primi provvedimenti che ha preso Biden, questo ultra LGBT, imporre a tutte le università, a tutti gli stati di far gareggiare eh, gli uomini che si sentono donne insieme alle donne e così via. Sta poi quando si arriva al lato pratico ci sono dei problemi seri, da questo punto di vista che è come dire, più facile da come dire, anche da fuori senza... Approfondire varie situazioni, ma ci sono situazioni credo che le abbiamo sentite tutte, di persone specialmente in California che eh, se ne vanno via. Sembra che 3 milioni di californiani abbiano lasciato la California perché la California è diventato un luogo molto, molto eh, difficile in cui vivere. A meno che uno viva a Beverly Hills, nelle ville delle star di Hollywood, che allora. Non hanno, problemi, non hanno problemi, prima non girano molti migrati messicani nei quei quartieri, se per caso girano hanno modi piuttosto drastici per farli scappare e in secondo luogo se, se ci passano proprio solo, solo passare perché non potrebbero mai permettersi neppure di affittare due metri quadri in quelle aree e eh, questa, questa situazione ha dei riflessi sia sul punto di vista del, della, della sicurezza dei cittadini se dal punto di vista economico dove tante aziende sono in gravi difficoltà, eh, il eh, marcio indietro completo di Biden rispetto a Trump che aveva conquistato gli Stati Uniti per la prima volta dopo molti decenni l'autonomia energetica stanno avendo dei riflessi non soltanto strategici che per ora non, non si possono riscontrare ma anche proprio pratici con delle difficoltà di approvvigionamento, con la la benzina che ha raggiunto livelli stellari che pensavano, gli americani pensavano che si potessero raggiungere solo in Europa cosa che per loro non è proprio un grosso complimento dice, in questo senso parlare di Europa per cui i problemi sono molto seri e un po' la, forse la, la, la sete di rivincita e di, di, di tanti che si sono visti in apparenza e comunque molti credono che sia stata proprio soffiata la vittoria e in parte proprio le questioni pratiche che hanno visto fallire la, la ricetta Biden ultimissima cosa qui c'è ancora emergono più come sempre come da molto tempo negli Stati Uniti e solo da poco tempo in Italia si è preso una certa coscienza di questo che eh, la battaglia si è sempre detto si vince al centro attenzione si vince prendendo i voti per cui se tu per conquistare gli elettori di centro stufi tutti gli elettori più saldamente da un lato o dall'altro del, del versante politico può darsi che si sì, guadagni 100 voti al centro ma ne perdi 1000 nel, nel grosso delle del, del, radici veramente del, del, del partito e eh, questo è un punto che dobbiamo porci anche in Italia che secondo me zittisce un po' la questione che ha adesso che il uh, centrodestra ha un certo assetto, non può vincere perché? Io penso che possa vincere perché se si dice ciò che pensano i cittadini uh, si convincono anche i tantissimi che per esempio le ultime amministrative non sono andati a votare per vari motivi, forse anche perché, ah, sicuramente anche perché non amministrative, ma anche per altri. Grazie. Grazie a lei, senatore. Eh, Guglielmo Picchi, eh, tu sei stato in America proprio nella, nella settimana precedente alle elezioni, hai fatto numerosi incontri con vari esponenti, soprattutto del Partito Repubblicano, ma non solo, anche de del mondo, diciamo, degli esperti, dei consulenti che si muove attorno a Washington. Che aria hai respirato? Che, che sensazioni hai tratto? Ma allora intanto grazie, grazie a Daniele, grazie a Stefano per il, per il report e a Lucio di, di, di, essere stato, di essere qui con noi a commentare eh, diciamo, gli Stati Uniti, Biden e i risultati elettorali. Ma eh, Io faccio una considerazione di fondo. Eh, in Italia di, del vero dibattito profondo che, che avviene negli Stati Uniti mh, se ne parla poco e se ne capisce ancora meno. Eh, io ero assente da, da, da frequentare di persona, eh, ci sono sempre contatti via mail, via, via telefono, ma sono diversi da quelli personali e frequentando, eh, avendo l'opportunità di poterlo fare, quindi eh, esponenti di, di di tutte le ale del, del partito repubblicano e in diverse parti del, del paese ex membri dell'amministrazione Trump ma anche senatori e deputati in carica o ex membri di, di, di, di, delle assemblee elettive che magari adesso sono in, in centri studi in tanks o due tanks beh emerge una realtà completamente di, differente eh, e eh, mai come questa volta eh, diciamo, la politica eh, europea, se volete anche le miserie della politica italiana, sono molto vicini a quelle degli Stati Uniti. Difficilmente eh, io avevo visto paralleli eh, così forti e così eh, sovrapponibili. Eh, a New York ho partecipato a un incontro del Partito Repubblicano, che, a cui c'erano il figlio di Rudy Giuliani, Andy Giuliani e l'ex portavoce della Casa Bianca, Sean Spicer, beh, eh, il, eh, il tono del, di come hanno parlato ai, ai repubblicani, li riuniti, oltre 100, 100 persone, era nella sostanza lo stesso tipo di eh, discorso che avremmo potuto fare eh, io e il senatore Malan in una delle nostre sezioni o, o in uno dei nostri circoli. Cambiava la lingua, eh, l'inglese e l'italiano, ma la tipologia di discorso era assolutamente lo, lo stesso. Gli Stati Uniti per la prima volta hanno di fronte a loro eh, una sinistra radicale che cerca di imporre la, la propria agenda, che è molto eh, presente sui, sui media che sono completamente biased eh, a, a sinistra, in un'opinione pubblica o in esperti che sono molto, molto vocali, non solo sui media ma anche su tutti i think tanks, e che descrivono l'avversario. Ossia, i repubblicani e l'equivalente di quello che avviene da, da, da, da 25 anni a noi, insomma io e lui abbiamo avuto prima l'odio su Berlusconi, ora abbiamo l'odio sulla, sulla destra rappresentata da Salvini e Meloni, ma il linguaggio della sinistra è lo stesso. Ecco, Gli americani non erano abituati a questo, hanno trovato la stessa identica situazione e eh, il partito repubblicano ha maturato una consapevolezza che prima... Non c'era, per cui questa eh, divisione che in Europa vuole essere si descrive del Partito Repubblicano tra trampiani e moderati è in realtà molto meno netta di quanto si vuole far credere perché c'è una grande consapevolezza nel Partito Repubblicano che. Eh, solo uniti si riesce a portare a casa il, il risultato e vengo a descrivere il risultato del, della Virginia che secondo me è estremamente importante eh, e se volete eh, riguarda anche il, il dibattito interno che c'è nel, nella mia parte politica ma nel centrodestra in generale cioè, ossia quanto essere di lotta e quanto essere di governo Ecco, eh, la Virginia è la dimostrazione che si può essere al tempo stesso di lotte di governo e riuscire a fare sintesi e essere una proposta vincente nei confronti degli, degli elettori. Eh, Lucio lo ha ricordato, si partiva da eh, considerare la Virginia uno stato blu assolutamente raggiungibile. Eh, per la prima volta, credo, in 15 anni, eh, i repubblicani hanno portato a casa tutte e tre le cariche statali, quindi il governatore, il vicegovernatore e attorni general, e hanno preso, ripreso la maggioranza dell'Assemblea Legislativa della, eh, della Virginia. E il tema, oltre a essere quelle tradizionali del centrodestra, quindi meno eh, burocrazia, mh, meno tasse, più sicurezza, eh, è andato a toccare, e forse è la prima volta che a destra in modo così rilevante, eh, un tema che è anche all'ordine del giorno del dibattito politico italiano, ossia combattere le ideologie, uso il termine al plurale, che la sinistra vuole imporre eh, in tanti luoghi della vita normale degli americani, come a noi degli italiani o degli europei in generale. In Virginia in particolare si è sviluppato un caso interessantissimo eh, in cui credo che il risultato sia stato decisivo per mobilitare l'elettorato eh, degli indipendenti soprattutto, ma anche a demotivare la base democratica sul tema dell'educazione. Eh, tema dell'educazione in cui eh, per farla breve ha un, una specie di eh, consiglio scolastico nella contea di Lodon, eh, il padre di una ragazza che era stata eh, stuprata, molestata, eh, c'è un processo in corso di, di, di... quindi i fatti saranno verificati, eh, che è andata a lamentarsi al consiglio scolastico per tutta una serie di idee che venivano imposte Uh, quindi nel curriculum didattico dei, degli studenti, in particolare la, la, la, la teoria razziale, i sensi di colpa, la teoria gender, cosa che è assolutamente in cima anche al dibattito italiano. Vedi quello che è avvenuto in Senato e Lucio nel testimone, ci potrà dire su, sul su DDL Zan, uh, che è pura ideologia che vuole essere imposta nell'educazione anche dei nostri figli. Ecco, su questo tema eh, il eh, padre di questa povera ragazza eh, è stato arrestato nel corso della, eh, della riunione, dopodiché eh, l'associazione eh, diciamo, degli school board eh, nazionali ha definito che doveva essere invocato il Patriot Act, quindi la General degli Stati Uniti, doveva intervenire e eh, l'FBI doveva essere chiamato in causa per prevenire eh, certi comportamenti da parte di genitori che erano considerati alla stregua di terroristi domestici. Ecco, questa ideologia estremizzata ha eh, portato una sollevazione tra tutti diciamo i, i liberi pensatori a destra eh, e è stato forse il fattore determinante per la vittoria in, in Virginia. Eh, aggiungo di più, eh, sempre lui ce l'ha ricordato, eh, Ciattarelli era eh, candidato governatore della, nel New Jersey, eh, doveva essere diciamo, la vittima sacrificale di turno eh, per diciamo, una sconfitta onorevole. Eh, alla fine credo che la distanza sia di eh, meno di 40.000 voti e l'1, qualche cosa, non, non siamo arrivati al, al, al 2%, con un risultato in termini numerico eh, stratosferico. Eh, anche qui perché ci sono tutta una serie di cose specifiche di normale amministrazione in cui la sinistra purtroppo racconta sempre una realtà che non c'è. E Quando tu eh, ti attacchi alla narrazione, neghi la realtà e la infarcisci di tanta ideologia, beh, eh, allora lì il centro-destra deve saper cogliere l'opportunità. I repubblicani lo hanno fatto praticamente attraverso tutti gli Stati Uniti. Ricordo che addirittura il district attorney a Seattle, eh, capitale delle proteste, de Black Lives Matter, del, della prima comune autogestita eh, di, di, degli Stati Uniti, insomma le, le, le, no go zone dove la polizia non poteva andare, eh, beh è un repubblicano, non è un democratico che è un fatto assolutamente storico o ricordo come a Minneapolis si è votato, era sponsorizzato dai Lammo Mare, quindi dall'area più radicale del Partito Democratico, eh, volevano sciogliere, eh, hanno messo ai voti un referendum: lo scioglimento del locale dipartimento di, di polizia, sostituendolo con una non meglio identificata eh, ente di sicurezza municipale. Con cui eh, è stato bocciato di più di 20 punti, se non, se non ricordo male. Quindi, eh, per concludere, il, le, la sinistra, se rimane su ideologia e su eh, narrazione non attinente alla realtà, eh, finisce per eh, scontrarsi a, al proprio interno, di fare il congresso permanente, e lo fa in Italia come negli Stati Uniti. I repubblicani, come il centrodestra in Italia, devono avere la consapevolezza di eh, unirsi per portare avanti la, la propria agenda e se lo fanno, facendo sintesi, scegliendo le persone eh, ottimali, sono vincenti. Credo che sia un'ottima lezione eh, anche per la politica italiana e anche per il dibattito interno, a, eh, il nostro, parlo in questo caso della Lega, ma al centrodestra nel suo complesso, per avere una proposizione vincente. E proprio su questo tema vorrei stimolare ancora il senatore Malan perché eh, appunto citavi Guglielmo la battaglia negli school boards che c'è stata in Virginia e non solo che ha riguardato sicuramente la teoria genere, e poi anche la, la, la cosiddetta critical race theory che è anche un altro fenomeno molto meno noto del genere, di cui ormai penso nessuno dubiti che sia già approdato in Italia e che sia già in corso appena pieno indottrinamento ma in realtà anche la teoria critica della razza cioè l'idea che tutte, detto in soldoni, tutte le istituzioni politiche, economiche, sociali e culturali dell'Occidente siano costruite esclusivamente per garantire il dominio razzista e razziale dei bianchi sui non bianchi, che è quello che ormai ricordiamo è, è, è, è, è dottrina ufficiale praticamente per l'amministrazione per Biden che eh, Stefano poi mi mi correggerà in uno dei suoi primi atti Biden ha emanato questo ordine esecutivo eh, dicendo che tutte eh, le branche del, del governo federale dovevano ispirare la propria azione alla lotta al razzismo sistemico e al, eh, diciamo così alla giustizia sociale tra, tra, tra le razze De, uso il termine razza perché poi è anche quello che viene comunemente utilizzato ne, negli Stati Uniti eh, di, ripeto, dottrina che purtroppo sta arrivando anche mh, in Italia, chi frequenta i dipartimenti universitari di area sociologica, politologica storica, letteraria lo sa benissimo eh, chi segue gli influencer culturali che, che parlano ai nostri giovani sa che queste sono delle tendenze che stanno arrivando, ma basti pensare a, a, alle cose che spesso sentiamo da, da, da, dalla murgia o dalla nuova intellettuale di riferimento della sinistra Chiara Ferragni cioè stiamo andando verso quella direzione questo è Secondo il mio punto di vista, mi pare di capire che anche Guglielmo sia allinea, ma in parte ne accennava lo stesso senatore Malan prima, una delle grandi lezioni che possiamo trarre anche in Italia da, da, quello che è successo, da quelle, questi risultati elettorali è che la destra poi non deve essere timida su questo tipo di battaglie culturali cioè eh, il fatto che molti suggeriscono che alla fine bisognerebbe lasciare un po' da parte questi temi cosiddetti etici, parlare solo di tasse, parlare solo, per carità temi importantissimi, cruciali per la vita quotidiana di tutti, ma poi alla fine è meglio non far imbizzarrire il circo mediatico politicamente corretto, invece a quanto pare eh, impegnarsi nella battaglia delle idee paga. La mia domanda è anche e soprattutto Cosa può fare di più il centrodestra italiano da questo punto di vista rispetto a quello che ha fatto finora? Cioè è stato sufficiente quello che ha fatto, soprattutto quando è stato al governo, ma anche eh, da fuori per contrastare l'egemonia culturale della sinistra e quindi per riuscire anche a creare, a, diciamo così, a spostare anche sul piano etico e morale la, la, la, la battaglia politica? Stavo, stavo facendo lo stesso errore di prima sì. eh, per quanto allora, ringrazio molto per, per aver portato così avanti la, la, la, la discussione inquadrando un punto cioè cosa dobbiamo fare cosa si può fare e se abbiamo fatto a sufficienza beh dunque dal punto di vista dei provvedimenti in generale non, non come dire preferiscono omettere perché è difficile prevedere le cose dal punto di vista come dire, più che non soltanto culturale, ma direi psicologico, eh, bisogna più che, mai, più che mai superare eventuali sudditanze psicologiche. Sappiamo che c'è la sudditanza psicologica verso il Partito Comunista quando il Partito Comunista esprimeva in Italia la linea di Joseph Stalin, un uomo che ha massacrato milioni di persone, un criminale. Eh, con, un potere, con un potere immenso, eppure già allora c'era nell'ambito di tutti coloro che con varie sfumature anche molto, molto diverse comunque erano per la, la, la, la società di tipo occidentale, le libertà dei cittadini garantite e così via, però c'era questa sudditanza. Eh, io ricordo quando uscì Tutto Libri, un allegato, inizialmente, un allegato alla stampa inizialmente autonomo, che era una rivista che si occupava solo di libri, ok all'epoca avevo anche un pochino più tempo per leggerli e comunque già avevo la passione cioè bellissimo, bene ricordo che la rubrica più lunga era, cioè c'erano cate le categorie non lo so, ehm, economia narrativa eccetera, poi c'era una categoria di altrettanta importanza che era marxismo, cioè la maggior parte un numero tipo 20-30% di libri all'epoca erano sul marxismo perché dovevano parlare bene anche di Marx quelli che in teoria si opponevano, ecco credo che oggi più che mai dobbiamo avere questa coscienza che non si può eh, dire sì a queste cose, sì ma un po' di meno, no? Eh, la cancer culture sì ma un po' di meno, la, gender, la teoria gender eh, sì ma noi siamo moderati e allora facciamo un po' di meno, perché così siamo perdenti, perché se sposi una teoria radicale proprio dal punto di vista del concetto come per esempio appunto le teorie le teorie gender, o la sposi o non la sposi, cioè se eh, uno può essere uomo, o donna, a seconda di come si sente, a seconda di come si sveglia, è così e basta, non puoi dire sì va bene, ma, ma un po' di meno. Tutto il più ritardi di un po', almeno nelle intenzioni ritardi di un po', i passaggi più estremi, ma poi ci arrivi, perché poi deve arrivare, deve arrivare alla fine. Quando si comincia a vietare, come, a, come due... Eh, deputate del PD hanno introdotto a tradimento un emendamento che vieta le pubblicità sessiste e vai a sapere cosa sono che offendono le, le, qualche etnia boh, che offendono qualche credo religioso che cosa vuol dire che offendono su, capaci di suscitare di ledere la dignità per cui non lo so se uno dei tanti eh, predicatori evangelici che conosco gira, che girano con eh, lo sticker dell'auto Gesù è figlio di Dio eh, Cristo salva e così via offendono forse probabilmente eh, i, gli atei, i musulmani e così via. Ecco, se tu cominci così, poi la co conseguenza normale è cominciare a battere le statue, perché se offende che esista un'opinione diversa, se offende... Se che se eh, cominciamo a battere le e dunque devi abbattere le statue di Cristoforo Colombo perché indubbiamente non è stato gentilissimo. Ecco, i nativi dimenticando che erano altri tempi. Allora, però, ma magari Giuseppe Garibaldi forse qualche affermazione non simpaticissima su qualche minoranza etnica l'ha fatta, la scovano all'epoca era, o semplicemente ha chiamato eh, e e gli africani con la pelle nera li ha chiamati negri, cosa che all'epoca era, era normalissima anche quando ero piccolo era ancora normalissima, non era un insulto né nulla cominceremo a dover tirare giù le statue di tutti, se, se Garibaldi si è salvato non se ne salveranno molti altri, con una cosa che in realtà è proprio la distruzione della nostra civiltà. Io sono convinto eh, e, e, come dire, e, e, e esplicito quello che avevo detto prima, che uno schieramento politico deve essere fortemente, deve essere intransigente sui principi fondamentali naturalmente si deve tener conto che la società è cambiata, per cui bisogna essere intransigenti nel, nel, diciamo nelle, nelle radici, nei fondamenti sapere che la società è cambiata e di conseguenza prendere atto di queste cose, ma non puoi fare la battaglia perdente di dire ah sì sì, tutte quelle cose lì, sì ma non tanto, no? Cominciare a eh, inginocchiarsi perché si inginocchiano gli altri come hanno fatto i nostri bravissimi poi atleticamente splendidi calciatori che si sono inginocchiati per George Floyd però non si sono inginocchiati per le migliaia di cristiani massacrate non si sono inginocchiati per le donne che vedono violati i loro diritti e spesso addirittura anche impiccate giustiziate sf sfregiate nei in tanti paesi islamici non si sono inginocchiati per eh, i giovani di Hong Kong che sono stati massacrati, incarcerati torturati e però si sono inginocchiati e allora siccome si sono inginocchiata la Danimarca si deve inginocchiare anche l'Italia ecco questo non va bene non, eh, è, è molto simbolico trovo questo e se ci si inginocchia siccome si comincia a inginocchiare allora diteci cosa fare diteci come votare, diteci come parlare un, un, e c'è proprio questo, sempre questa aggressività e cito chiudendo l'episodio in cui al Senato eh, è stato fermato il disegno di legge ZAN c'è stato un normalissimo, io l'ho visto tante volte, visto che è stato riproposto, c'è stato un normalissimo applauso di soddisfazione quando arriva un risultato importante a maggior ragione quando era inaspettato perché sulla base dell'indicazione di voto dei gruppi dovevamo perdere, noi il centrodestra doveva perdere, sono applausi e qualcuno ha avuto il torto di fare anche così, di, di, di scuotere le braccia, quei coi pugni, cosa francamente, cioè nessuno ha fatto scene sguaiate come devo dire in passato abbiamo visto, non, non soltanto a sinistra, è stata semplicemente l'esultanza e c'è stata la colpevolizzazione sono stata una eh, trasmissione televisiva dove non soltanto un esponente del Movimento 5 Stelle ma un compassato giornalista e un raffinato intellettuale dicevano, va ah, vabbè, votare in quel modo lì ancora, però esultare cioè tu ti devi, puoi anche per ora Votare nel modo che ritieni, però ti devi vergognare dunque quando vinci zitto e, e, e, e testa bassa e coprire la testa, ecco, non dobbiamo assolutamente vergognarci delle nostre idee perché sono le idee della libertà, sono le idee che hanno forgiato il mondo così com'è, sono idee che devo dire purtroppo consentono a chi porta avanti ideologie demenziali e spesso anche criminali di poterle eh, esprimere in pubblico, cosa che sotto il loro regime sarebbe sicuramente impossibile. Sì, io direi che eh, la bocciatura di una legge assolutamente liberticida che introduceva una teoria eh, demenziale che ha effetti gravissimi su, sui, sui più giovani avrebbe meritato un'esultanza un anche più forte, e anche più eh, plateale di quella che ha avuto. Quindi, come dire, lasciamo pure che piangano eh, e si disperino i, i propagandisti dall'altra parte quando diciamo noi. Ehm, so che il senatore eh, ci dovrà lasciare adesso comunque a minuti, quindi colgo l'occasione per ringraziarlo moltissimo della sua partecipazione. Grazie, grazie a voi. E adesso tornerei da Stefano e tornerei anche all'analisi. Saluto adesso educatamente sì, così prego. non di sto piatto, anche se è molto interessante il dibattito e dovrei sentirlo tutto. Arrivederci. Grazie senatore, arrivederci alla prossima. E, diceva Stefano, torniamo adesso all'analisi del voto americano, quello più recente in particolare, eh, tra i tanti eh, luoghi dove si è votato c'è anche un collegio in Texas, il collegio 118 della Camera del Texas, apparentemente potrebbe essere di, di scarso interesse. In realtà eh, diversi analisti si sono focalizzati su questo risultato, perché questo è un collegio che sta vicino a, a San Antonio, città, grande città del Texas, mh, dove il 70% de, della popolazione è ispanica, i bianchi sono una minoranza, eh, credo meno di un quarto de, de, del totale, si è già votato nel 2020, aveva vinto il candidato democratico e ispanico con 16 punti percentuali di vantaggio sul Repubblicano, siccome nel frattempo questo Democratico ha deciso di dimettersi, si è rivotato, quindi una supplettiva, e eh, clamorosamente lo stesso candidato Repubblicano che si è ripresentato ha vinto e riuscito a vincere questo seggio. Quindi perché è interessante? Perché i democratici scommettono moltissimo sul voto de degli ispanici a livello nazionale, perché grazie all'immigrazione di massa da dall'America Latina eh, gli ispanici sono una componente etnica che sta crescendo di più, eh, e in particolare in Texas, una delle roccaforti del partito repubblicano che però di anno in anno sembra dare dei segnali di spostarsi verso, verso i democratici che coltivano questo sogno di riuscire appunto a, a prenderselo, a conquistarselo prima o poi. Eh, questo voto unito anche a la capacità che aveva avuto Trump di attrarre una parte de del voto latinoamericano, sembra sfidare un po' questa narrativa e queste aspiranze democratici tu hai analizzato molto anche il voto eh, ricordo alcuni tuoi articoli durante le primarie democratiche in cui analizzavi il voto dei latinos proprio in quell'occasione qual è la tua opinione? Eh, i democratici hanno scommesso troppo sull'idea che ci fosse un blocco diciamo, un voto monolitico eh, un po' come succede per gli afroamericani che votano in massa per i democratici e quindi bastava eh, lasciare più o meno le porte aperte all'immigrazione per vincere o questo risultato come dire è un fuoco di paglia a tuo avviso? No, secondo me non è un fuoco di paglia e anzi evidenzia un dato uh, strutturale che riguarda i latinos ma riguarda anche gli afroamericani Comincio rispondendoti con quello che mi disse a ottobre 2020 quando intervistai eh, il, uno dei, dei responsabili della campagna elettorale di Trump per il voto sia dei cattolici che degli ispanici, Alfonso Aguilar, e io gli, gli feci la domanda, dico, ma Trump è razzista? Perché tutti dicono che Trump è razzista. Lui tra l'altro è ispanico, ovviamente, dal nome si capisce. E lui mi disse, no, la differenza è che i democratici vanno sul tema della politica identitaria e quindi soffiano sul fuoco di divisioni che in alcuni casi addirittura essi stessi artificiosamente vanno a creare. Invece Trump parla all'americano, all'americano in quanto tale L'americano che appunto può essere bianco, può essere nero, può essere latino, può essere asiatico e così via. Perché Trump portava avanti un discorso di tipo nazionale. E questo lo scrisse anche l'anno scorso eh, sulla verità a un certo punto facendo vedere come per un movimento come ad esempio Black Lives Matter non ha niente a che vedere realmente con la figura storica del reverendo Martin Luther King, perché Martin Luther King poneva il discorso dei diritti civili e dell'emancipazione degli afroamericani all'interno di un quadro nazionale, non di un quadro diciamo di tendenza marxista, appunto identitario, di autoghettizzazione o addirittura, peggio ancora, tendente come dire, a rinfocolare determinate tensioni. Infatti il Black Lives Matter sostanzialmente nasce da un'altra tradizione che è Marco Mix, che sono le Black Panthers e quindi non è la tradizione di, di Martin Luther King. Nella fattispecie poi, ehm, pochi giorni prima che ci fossero le elezioni in Virginia, o il giorno prima o due giorni prima, Politico.com uscì con un'interessante analisi in cui diceva attenzione perché il candidato democratico ed ex governatore della Virginia, McAuliffe, non piace mica tanto alla comunità afroamericana virginiana. E le varie associazioni di attivisti, di campagna elettorale, eccetera, dei democratici, si stanno attivando molto perché hanno paura che venga meno il sostegno di una parte importante dell'elettorato afroamericano a McAuliffe nelle elezioni in Virginia. Quindi il tema, voglio dire, è molto complesso e Trump sotto questo aspetto, nonostante la narrazione che ovviamente gli avevano cucito addosso di essere un razzista, ha avuto il merito di mettere al centro, perché ricordo che rispetto al 2012, presidenziale 2012, quando il candidato era ricordi repubblicano, ricordiamo era Mitt Romney, contro Barack Obama, Trump sia nel 2016 che nel 2020 ha incrementato nel supporto da parte delle minoranze etniche, da parte sia degli afroamericani che soprattutto, come ricordavi Daniele, degli ispanici. La Florida è stato un caso emblematico nel 2020, io la Florida lo, lo dico perché lo, lo, da, da, da agosto in poi l'ho seguita quasi giorno per giorno, non solo con i sondaggi eccetera, lui Trump ha fatto una rimonta in Florida, in cui ha vinto poi nel, 2000, nel 2020, clamorosa in pochissimi mesi, e gli ispanici lì sono stati una, diciamo, un elettorato di fondamentale importanza, e non è vero quello che è stato detto, gli ispanici della Florida votano Trump perché sono anticastristi. Sì, c'è anche questo dato, è vero, non è che non nego, ma non è solo questo. Perché anche in quel caso, mi raccontava sempre Aguilar, l'anno scorso c'era un, un tema di eh, ispanici eh, anche di seconda e terza generazione che non si ritrovavano più nelle politiche del Partito Democratico. Magari l'avevano notato fino a poco prima, molti cattolici ad esempio, ispanici cattolici, avevano cominciavano ad avere dei de, de grossi problemi non solo per le posizioni di Biden e della Harris sull'aborto ma anche perché ricorderei che la Harris per esempio quando era senatrice nei confronti dei cattolici non è che abbia mai avuto degli atteggiamenti non dico amichevoli ma quantomeno corretti mi ricordo ad esempio a fine 2018 che si mise a questionare il fatto che un giudice federale che era stato nominato da, appunto, da Trump appartenesse all'associazione cattolica dei cavalieri di colombo questa cosa suscita un forte scalpore dentro lo stesso partito democratico che ricordo a un tempo nella, diciamo fino a metà del novecento anche qualcosa di più era il partito di riferimento dei cattolici kennedy era non solo cattolico ma anche appartenente all'associazione dei, dei cavalieri di colombo qui c'è anche questo elemento che va secondo me preso, preso in considerazione quindi sì, eh, il trumpismo da questo punto di vista ha garantito al partito repubblicano di tornare a parlare a una serie di quote elettorali che nei anni più o meno precedenti le eh, erano quasi ormai precluse perché passata... Soprattutto dopo Bush eh, Bush eh, Junior intendo l'idea che le, le, le, le, le, come si dice le, le minoranze etniche votassero automaticamente per i democratici, cosa che ovviamente non è, non è così. E adesso quel fronte si sta sfaldando sempre di più, perché sono sempre di più quelli che iniziano ad avvicinarsi al partito repubblicano. Quindi, concludendo il caso Virginia, come diceva appunto prima l'onorevole Picchi è interessantissimo perché il caso e ormai nuovo governatore Yankee, è riuscito a mettere insieme diciamo il partito repubblicano nella sua complessità, includendo Trump, ma andando anche oltre Trump, o meglio più che oltre mi spiego non evitando diciamo di, di rendere quelle elezioni un referendum su Trump, i repubblicani non devono fare questo, i repubblicani devono parlare a tutte quelle che sono le loro articolazioni interne, articolazioni però rispetto a cui Trump resta Decisivo perché quando lui ha detto, dopo la Virginia, il voto della mia base è stato fondamentale. È vero perché, se uno si va a vedere le varie, le varie contee virginiane che hanno votato, le contee storicamente trampiste come Bedford hanno avuto una, una mobilitazione enorme a favore dei yankee permettendogli di vincere. Quindi il punto è proprio questo, va salvaguardata la parte, l'eredità migliore del trumpismo che si articola secondo me soprattutto su due aspetti. Il primo, attenzione alle minoranze etniche al di là dei tentativi di, di, di ideologizzazione dell'identity politics, molto cara ai democratici di San Francisco e San Francisco Democrats, come li chiamava, li chiamava Reagan e dall'altra parte attenzione sempre di più alla working class perché il voto della Virginia è stato un voto che è soprattutto sostenuto da una working class che ormai non ha più niente a che spartire con un partito democratico che segue delle visioni liberal progressiste se vogliamo chiamarle liberal progressiste totalmente scollate, totalmente scollate dalla realtà perché poi attenzione i democratici appunto i San Francisco Democrats, come Kamala Harris ad esempio, sono tendenzialmente figure che non hanno niente da dire al ceto operaio non hanno niente da dire appunto alla working class perché probabilmente lo dico con grande rispetto una come Kamala Harris, uno, gli operai li ha visti soltanto con il binocolo se li ha visti e in questo c'è anche da fare una distinzione per esempio con Bernie Sanders che è un radicale ma che comunque ha più, come dire, ha più dimestichezza con il mondo operaio invece il Partito Democratico si sta spostando ormai sempre di più verso un'astrazione una, un che eh, di fatto non ha, non ha una base e questo lo, lo si capisce bene anche nel New Jersey perché nel New Jersey, da quanto mi costa, Murphy, il, il governatore uscente che, che ha vinto per un soffio, non è un centrista, è un, appunto, un liberal progressista molto legato a questo tipo di, di battaglie diciamo così, ideologiche. Murphy nel 2017 eh, aveva vinto, mi pare, col 14% di scarto. Col 14%, adesso con l'1. Quindi, e concludo proprio, eh, qualche esame di coscienza il Partito Democratico dovrebbe farselo, ma non credo che lo farà perché, come diceva all'inizio, stanno già litigando e Joe Biden non è in grado. Oh, ma che credo che nessuno lo sarebbe, non è soltanto un problema suo individuale, non è in grado di tenere insieme questi due mondi che sono ormai due mondi completamente diversi. Finito e tolto lo spauracchio, in qualche modo Trump, che comunque sta tornando in qualche forma, questo partito non ha una ragione, il Partito Democratico, di, di coesione e questi sono inevitabilmente i risultati. Guillermo, prima citavi l'elezione del procuratore generale a, a Seattle con la vittoria del, del candidato repubblicano contro lo, il candidato democratico che chiedeva sostanzialmente di abolire la polizia no? che per dire un, un, un uh, leghista che, vince, che diventa sindaco di Napoli sarebbe un risultato meno sorprendente Seattle è, è una città dove credo l'intero consiglio comunale sia composto di democratici senza nemmeno un, un rappresentante repubblicano ma ci sono stati anche altri risultati che sono andati in quella direzione New York ha stravinto come, come si poteva facilmente prevedere il candidato democratico ma non bisogna dimenticare che le primarie hanno selezionato un ex poliziotto contrario a tutta questa eh, corrente del Defund the Police che invece è molto, eh, molto popolare nell'ala sinistra più radicale del, del Partito Democratico abbiamo visto anche a... Uh, a Minneapolis, la città di, di dove è accaduto infatti George Floyd riconfermato un sindaco assolutamente di, di sinistra progressista eccetera, però era stato cacciato dalle manifestazioni di Black Lives Matter perché aveva rifiutato di impegnarsi ad abolire la, la polizia a Buffalo addirittura eh, il candidato ufficiale del Partito Democratico, che aveva vinto, la candidata che aveva vinto le primarie e che è una eh, radicale, ecco sempre su questa linea eh, radicalmente antipolizia, è stata sconfitta dall'ex sindaco che aveva battuto alle primarie, il quale non stava sulla scheda elettorale, ma negli Stati Uniti si può scrivere un nome eh, libero e gli elettori piuttosto sono andati a scrivere tutti a mano il nome dell'ex sindaco piuttosto che far vincere questa. E, mh, la sensazione è anche che nel Partito Democratico forse siano andati un passo troppo in là, con l'ideologia cioè loro sicuramente sono poi i maestri nel riuscire a far passare lentamente la loro visione ideologica nella società pensiamo a cosa si pensava nella società americana ma anche nella società europea negli anni 80 cosa si pensa adesso e riusciamo a capire quanto siano efficaci ed efficienti da questo punto di vista però forse adesso stanno correndo un po' troppo cioè sono in difficoltà eh, effettivamente in difficoltà a far accettare la maggioranza della società e persino a componenti che, che guardano al Partito Democratico e alla sinistra come i loro referenti eh, certe avanguardie ideologiche che, che, che sono uscite in questi ultimi anni. Ma guarda, la realtà alla fine vince sempre sulla narrazione, per cui tu puoi narrare per anni una società, un ideale, ma poi dopo ti devi scontrare sul mandare i figli a scuola, sul trovare un lavoro, sull'inflazione, sui supermercati, sulla possibilità di andare a lavorare. Eh, e allora eh, la grande narrazione eh, purtroppo si scontra con la misera eh, vita quotidiana di ciascuno di noi. Gli Stati Uniti non sono una, una differenza. Il dibattito interno al Partito Democratico negli Stati Uniti, ma come quello che c'è nelle miserie della, della discussione del Partito Democratico in Italia, insomma, sono sostanzialmente uguali. Eh, quando in Italia c'è il problema della pandemia, di fare una manovra economica per il rilancio del paese, di scrivere dei bandi per accedere al PNRR, eh, affrontare il problema immigrazione che ancora non si affronta in Italia, beh, Enrico Letta è venuto fuori con... Eh, la dota ai sedicenni, la tassa di successione, il DDL ZAN, eh, la cittadinanza agli immigrati eh, e, un alt e altre proposte eh, di, eh, da sinistra radicale che bah, insomma, anche gli elettori eh, voglio dire, che sono forse più ideologicamente eh, impegnati a sinistra, beh, nel momento in cui però c'è da far quadrare i conti, da riaprire i bar, da far ripartire il paese, Beh, dicono, sì, va bene, però ora occupiamoci della realtà e l'ideologia la facciamo dopo. Eh, credo che nel Partito Repubblicano sia questa la realtà. A New York in particolare eh, c'è stata una eh, quantità di seggi che sono stati, uso il termine americano, flippati da... Eh, dai democratici ai repubblicani, eh, in particolare a New York su Staten Island è diventato un'oasi di, di, eh, di repubblicani in mezzo a una città completamente e profondamente blu. Lo stesso eh, candidato Adams in passato si è dichiarato e è, è stato registrato come eh, elettore repubblicano, quindi stiamo parlando eh, che ha vinto una figura che forse rispetto alla legacy di Bill de Blasio o dei democratici più, più radicali, beh, ha molto poco a che fare. Eh, credo che gli Stati Uniti siano usciti da una pandemia dura che non hanno capito, che, non, che hanno subito in modo eh, molto, molto forte e la voglia di eh, ripartire eh, in tutti i sondaggi, anche quelli diciamo, della CNN, che, che sono i più biased de, del, diciamo, del, del panorama dei, dei media, hanno sempre posto l'accento sul fatto chi è in grado di portare avanti meglio l'agenda economica, e tra tutti gli elettori rispondevano che il partito repubblicano era quello assolutamente più, più interessante. Se aggiungiamo l'incapacità di Biden di approvare l'agenda eh, economica, il piano infrastrutturale e il piano sulle infrastrutture eh, umane, come, come sono state definite, eh, beh, eh, segna ancora di più eh, l'incapacità che hanno i democratici di tradurre la propria visione del, del mondo in, in realtà. Il parallelo è con l'Italia. Abbiamo visto eh, voglio dire, le elezioni, abbiamo parlato... Mh, con, con i repubblicani credo che dobbiamo fare molto tesoro dell'esperienza oltreoceano eh, purtroppo devo dire che le, le, sulla politica estera in generale ma anche sulla classe politica italiana è estremamente provinciale e quindi guarda sempre gli aspetti diciamo più così eh, folcloristici della politica americana di, di altrove credo invece che sarebbe eh, opportuno insomma, eh, imparare dall'esperienza dall eh, faccio un'ultima notazione che non c'entra nulla con gli stati uniti ma insomma qualche giorno fa mi sono trovato a fare un dibattito con un esponente dei democratici eh, la quale diceva diciamo ah, bisogna fare tanto per il cambiamento climatico eh, voi siete amici di bolsonaro che ha deforestato l'amazzonia eh, io che, che, che Insomma, mi occupo poco di politica estera, però tra me e me pensavo, dice ma chi sono stati gli ultimi presidenti del, del Brasile? Beh, gli ultimi quattro sono stati a sinistra e la deforestazione in Amazzonia non si è mai fermata, anzi è andata avanti. Allora, probabilmente democratici americani, eh, italiani o socialisti vari in salsa europea forse prima dovrebbero fare, eh, diciamo bene il loro compitino a casa e poi venire a professare eh, eh, agli altri. Noi, dobbiamo, noi conservatori dobbiamo essere attenti a non fare errori banali di comunicazione, di, di, di posizionamento, perché quando una e me hanno l'accademia, i media, eh, la magistratura e eh, tanti gruppi di pressione e di eh, gruppi di comunicazione, eh, Sull'opinione pubblica, beh, non ci possiamo permettere alcun tipo di errore, dobbiamo essere semplicemente perfetti. Ma riconquisteremo le case matte del potere per citare un, un intellettuale, non esattamente di destra. E, allora, grazie mille quindi a Stefano Graziosi. Invito a leggere il suo dossier che si grazie. trova gratuitamente sul sito centromacchiavelle.com. Grazie mille a Guglielmo Picchi per essere stato qui con noi. Guglielmo Picchi sarà anche. Assieme a noi, a eh, questo appuntamento, qui di persona, torniamo finalmente a fare i convegni in persona e non più solo online... Giovedì 18 novembre, ore 18, siamo a Camera dei Deputati per parlare di immigrazione clandestina. Qual è la situazione? Quali sono le criticità? Quali sono le possibili soluzioni? Discuteremo assieme al sottosegretario agli interni, Nicola Molteni. Ci sarà anche già Andrea Gagliani, direttore di analisi difesa, eh, autore di, di saggi articoli anche sul tema del, dell'immigrazione. Quindi eh, tutte le informazioni si trovano sul sito e invito chi volesse partecipare a questo... Convegno a Roma a iscriversi per tempo. Quindi di nuovo grazie mille a tutti coloro che ci hanno seguito e alla prossima. Presto.